Secondo me in questo momento dovete partire tutti, per fatti vostri, andare a Roma e unirvi a tutti gli altri gruppi che si uniranno là, a prescindere dal colore, la bandiera o il movimento che sia o che. C'è un solo obiettivo per tutti, essere in tanti là e fermare quei maledetti disgraziati che sono lì, che non se ne vanno da lì e faranno altre leggi, altre cose gravi, ma soprattutto a ottobre scoprirà una rivolta con guerra civile garantita in atto. Ci sono centinaia di avvocati che hanno in mano decreti ingiuntivi per fallimento, per, per pignoramento, per sfratto e tutto quanto. Questi avvocati hanno il terrore di dover consegnare questi... E queste mh, questi fogli di dover mettere in atto queste procedure per settembre si sono presi 60 giorni di tempo e già da, lui, da, da giugno che li hanno cioè da luglio i primi di luglio quindi si sono presi agosto e settembre a settembre dovranno consegnarli quando consegneranno questi hanno già previsto che ci sarà due tipi di risposte qualcuno si suiciderà perché hanno perso tutto negozio, casa, mobili, macchina tutto qualcuno reagirà violentemente, quindi darà fuoco al negozio, farà saltare le cose e reagiranno sulle strade. Ci sono persone che hanno perso i figli, che hanno perso i genitori, i cari o okay? che non ne possono più, hanno già detto quando se, se bloccano di nuovo o succede di nuovo qualcosa stavolta usciamo. E c'è gente che lo farà e stavolta scoppierà il casino. Il problema è che ci sono. Eh, persone eh, che sono arrivate con i barconi, che sono eh, ergastolani, sono persone che fanno parte dell'Isis, sono persone tagliatori di teste, che fanno parte di clan eh, particolari e li hanno lasciati entrare in, nella, nella nazione e nelle varie regioni. Già da tempo si sono collocati nelle varie città, questi sono pronti a partire quando vedranno il casino, appena scoppieranno gli italiani per la rivolta personale che non se ne può più e chiaramente poi si partiranno anche quelli lì. Il problema è che quelli lì partono e fanno altre cose, sono venuti per altri obiettivi, devono creare il grande caos, cioè la guerra civile di quelle più letali e pericolose che l'uomo non ha mai visto perché inizieranno a tagliare veramente le teste per come sono abituati a fare, da dove arrivano. Loro arrivano da quel tipo di situazione, li hanno fatti sbarcare e venire qui apposta a migliaia di, quelli, di quei soggetti lì, non sono tutti così ma ce ne sono migliaia e migliaia che sono di quella specie lì e questi appena succederà il casino agiranno per come la loro missione gli è stata imposta, venire in Europa, venire in Italia per creare il grande caos. Perché? Per giustificare poi l'intervento militare che dovrà intervenire per forza, perché gli italiani non sono preparati, di quelli ce ne sono tre per ognuno di voi e quindi quando partiranno quelli saranno cazzi amari, perché nessuno saprà reagire davanti a quel tipo di azione violenta, forte, tempestiva, armata e tutto quanto, quindi se fanno quello è finita ed è quello che stanno facendo, stanno cercando di stuzzicare il più possibile la reazione degli italiani affinché diano il via all'accensione della miccia, quando è partita per effetto degli italiani che hanno ben altri obiettivi e scopi di dover reagire, perché chiaramente uno non ne può più davanti a tutto questo, quindi se a ottobre chiuderanno di nuovo tutti, perché qualcuno si prenderà una febbre, un'influenza tra ottobre e novembre, no? ormai appena arriverà quello sarà il coronavirus di nuovo e quindi come si ammaleranno le persone, inizierà a morirne qualcun altro per effetto di nuovo di... Di, di, altre, di altri trucchi che hanno nel cilindro, che sono eh, le persone vaccinate che hanno in corpo sostanze che e possono essere attivate con il 5G e quindi possono creare gravissime patologie che sembreranno naturali come un virus ma non lo sono, creeranno altre situazioni perché ormai attivando adesso i vaccini che hanno in corpo bambini, ragazzi, adulti, anziani, faranno un manicomio, se fanno quello è finita perché appena la gente vedrà di nuovo morire persone per varie motivazioni, non capiranno il perché, loro diranno che è di nuovo il virus e quindi scoppia il panico. A quel punto scoppiano gli italiani che non ne possono più e appena scoppiano quelli si aggregano gli altri con altri obiettivi che vanno in giro a fare il, il, il casino 2. E lì ecco che si movimenta poi talmente una situazione di panico, di, di, di situazione drammatica e tutto, che la gente implorerà di, di, di avere un intervento di, di forze di polizia e militari che sono già arrivati a 20.0 300 mila militari che ci sono con carri armati e tutto, quindi stanno, sono, sanno già anche tutto loro, quando interverranno questi la condizione sarà ok, vi salviamo, vi togliamo da questo incubo, però adesso la condizione a fine dei giochi sarà una condizione che non avreste mai accettato prima, di solito fanno il discorso solito, no? Problema, reazione, soluzione. Si crea un problema in modo che tutti eh, reagiscano in un certo modo a quel problema e appena c'è infatti la reazione del popolo in quel modo va secondo eh, le previsioni del piano in quel modo lì e poi arrivano con la soluzione. La soluzione è quella che non avresti mai accettato prima e sarà quella che accetterai per forza dopo per tornare a vivere di nuovo nella pace e nella serenità e quindi sarà microchip per tutti, per avere un controllo elettronico di tutte le persone schedate che nessuno più potrà combinare, guai a loro avviso, il vaccino chi non l'ha fatto prima lo faranno dopo e quindi hai in corpo sostanze che ti possono ormai poi controllare totalmente dall'interno oltre a poter creare patologie di ogni genere e addirittura arresto cardiaco e tutto, perché nei vaccini ci sono nanochip e quantum delle particolari sostanze che riescono a, a interagire sul soggetto eh, con l'elettronica a distanza, con procedure particolari di tecnologia avanzata, di cui molti di voi ignorano, ma ora vi mando anche dei video da vedere così capite di che si tratta, per chi non l'ha visto prima. E quindi quello, dopodiché poi controllo videosorveglianza video sorveglianza ovunque, sappiamo cos'è, stanno mirando a inserire il nuovo ordine mondiale con dittatura ufficiale e dappertutto. Se funzionerà in Italia viene gemellato immediatamente in tutto il mondo, come hanno già fatto con quello che è successo tra febbraio e marzo, perché come hanno visto che in Italia ci sono cascati tutti a questa condizione, con cure sbagliate hanno ammazzato le persone e con il terrore di tutto il resto hanno portato il panico ovunque, Portando mascherine dappertutto e tutta la gente segregata in casa, ha funzionato e hanno fatto subito un copia e incolla, portando anche la, il Brasile e, e altre nazioni nella stessa condizione. E quindi è questo che adesso stanno gemellando ovunque ora il passo 2 è quello di arrivare a creare una rivolta, una guerra civile con la, la ribellione e con tutto il resto e le conseguenze che, che ho detto se funziona qui anche quello verrà gemellato, copia e incolla in altre nazioni, immediatamente faranno lo stesso altrove, bloccheranno chiuderanno per far incazzare, la gente esploderà e potranno giustificare interventi ovunque con la stessa procedura per poi insediare un nuovo ordine mondiale ovunque, a questo stanno mirando e non gliene frega niente come pensa qualcuno, dei soldi, lo fanno per soldi, lo fanno perché non devono pagare, non devono, le pensioni, perché vogliono prendere, hanno preso i soldi, avranno anche preso dei soldi alcuni, ma sono tutti che stanno collaborando per un progetto mondiale di, di decimazione della popolazione e di controllo eh, unificato e soprattutto vita naturale durante dell'umanità, cioè stanno cercando di, di, di, di azzerare tutto e tutti, e quindi i soldi non gli interessano questi soldi, se li stampano, se li fanno basta un clic, ne generano quanti ne vogliono, non è quello che gli serve, questi sono... Sono pilotati da, da, da strutture sopra molto più grandi di cui il denaro è l'ultima cosa che gli interessa e, e qualcuno dice che non ci possono sterminare tutti perché gli serviamo Non gli serviamo più a un cazzo Ormai l'uomo gli serviva secoli fa per la mano d'opera Perché dovevano, avevano bisogno dell'uomo per coltivare le terre Per, per eh, allevare il bestiame, per produrre le cose, costruire le città e tutto Ora hanno tutto, hanno la tecnologia, hanno le macchine che fanno tutto al posto degli uomini non gliene frega niente, quindi il, il, ci sono raffigurazioni nell'aeroporto internazionale di Denver dove ci sono le, le, i disegni, che questi se volete ve li metto qui, in cui hanno rappresentato tutto, cioè eh, popoli sterminati da, da, da virus e da cose particolari che poi sono le loro eh, diavolerie tecnologiche e tutto il resto e che vogliono tenere, c'è cioè una, una lapide enorme, una, una, delle stelle gigantesche in Colorado e in altre zone in cui è tutto scritto chiaro e tondo. La popolazione dovrà essere sui 500.000 abitanti totalmente nel mondo, quindi 7 miliardi se ne devono andare via. Come fanno ad andarsene? Ci pensano loro, attraverso i vaccini, attraverso la guerra, attraverso quello che può succedere per mano di questi eh, tagliatori di teste che sono sparsi un po' ovunque, che loro cominceranno a dare via un po' allo smaltimento e tutto il resto. Quindi a questo stanno mirando, a cercare di fare di raggiungere il loro obiettivo in un modo o in un altro o lentamente o tutto in una volta dipenderà dalle reazioni delle persone ma tanto stanno mirando a quello e i vaccini di Bill Gates sono uno strumento per raggiungere molto prima l'obiettivo per mettere questo microchip devono però raggiungere prima una condizione di vita per tutti eh, drastica estrema in cui la gente accetterà volente o nolente quel quel vaccino, quel cerottino che vogliono mettere come vaccino, perché sarà poi questo tipo di cerotto il vaccino, non è per tutti come si immagina eh, l'iniezione, sarà una cosa molto più tecnologica, molto più semplice. Però informatevi su questo E dato che una volta che prenderete consapevolezza Che tutto questo è reale E a questo stanno mirando L'unica soluzione è andare a Roma Un milione di persone Almeno un milione Riempire tutte le piazze e tutte le vie E non andarsene da lì Fino a quando non se ne saranno andati Quegli altri personaggi Nessuno deve alzare un dito O nessuno deve fare una reazione di nessun genere Perché è quello che vogliono L'importante è essere lì Un milione di persone Non possono ignorarle un milione di persone nelle stampe, nei giornali, nelle tv, nelle radio, nei cittadini stessi, perché si blocca tutto con un milione di persone a Roma, e ci saranno i contadini, i agricoltori, ci saranno di tutto di più con i trattori, con le macchine agricole, con tutto, e quindi quello è, quando si ferma un'intera eh, città, che è la città a testa del mondo, dell'umanità, da dove è partito quasi tutto, che è Roma, okay, tolte le, le procedure prima e dopo, perché tanto tutto si rifà alla partenza dei Sumeri, passato poi eh, all'impero egizio, passato poi all'impero romano, spostatosi poi nell'impero britannico, per poi arrivare in America, da lì dove poi l'insieme di tutte queste tappe che hanno fatto, si sono poi ora riassunte tutte insieme, riunite tutte insieme, però tanto sempre da Roma sta partendo tutto, dall'Italia l'Italia ha dato partenza a ogni iniziativa e a ogni idea, le strade sono partite dall'Italia e si sono poi propagate in tutto il mondo e sviluppate, così come tantissime altre iniziative, tantissimi personaggi, la cultura, la, i filosofi, scienziati, tutto, tutto è partito da lì e quindi è una sorta di eh, città pilota, parte da lì, funziona da lì, si gemella in tutto il mondo, però fermare quella, arrivare a Roma e mettersi lì e non muoversi lì fino a quando non saranno andati via questi personaggi, allora questo fa la differenza perché non si possono ignorare, nessuno sta facendo violenza, nessuno sta reagendo con la forza o con chissà cosa, semplicemente qua, perché siete qui, perché devono andarsene quelli lì, fino a quando non se ne andranno noi non ci muoviamo di qua e si mobiliteranno in tanti nel fare poi questo. E supporti di viveri o altro arrivano, non è un problema, ma bisogna che eh, ci sia un milione di persone là. Se non sarà così, a ottobre veramente il tempo è scaduto, L ottobre metteranno in pista in movimento tutti questi loro bei eh, trucchi e giochi di prestigio che hanno nel loro cilindro e da quel momento in poi non ci sarà più modo di eh, tornare indietro, di reagire o di agire o di fare qualcos'altro, perché poi scoppierà il panico per altri motivi e non c'è più alternative dopo che eh, se non quelle di seguire la ruota che inizierà a girare nella direzione che loro hanno scelto. Quindi questo è, eh, fatevi le vostre ricerche, fate un po' di analisi prima di dire come al solito le persone complottisti o, o non è vero oppure ma qui ma lì ma là, tanto questo è la realtà, basta che cercate, basta che vi informate, è tutto la luce del sole le analisi dei vaccini, i nanochip, i quantium e tutto il resto che il 5G, le antenne, la correlazione con le sostanze contenute nei vaccini, le reazioni che sono state fatte per prime sui soggetti di febbraio e marzo che avevano in corpo il vaccino e ormai sappiamo cos'è, l'errore voluto delle cure sbagliate di intubazione per creare ulteriore panico e iniziare a pulire le città da... da anni, dalle altre persone, lì hanno toccato gli anziani, ora toccheranno i bambini, le persone adulte perché ne hanno vaccinate a milioni e quindi adesso iniziano a lavorare su altri perché devono creare un terrore ancora peggio di quello che è stato fatto fino adesso, in confronto sarà una passeggiata quello che si è visto, quindi c'è tempo agosto e un pezzo di settembre, dopodiché quelli inizieranno a partire con i loro nuovi giochi e trucchi di... di di terreno da, da sviluppare per, per i loro scopi. Quindi più che dire questo, lasciate perdere il discorso gruppo, bandiera o quello che sia, c'è un unico obiettivo, un'unica meta, la meta è Roma, l'obiettivo è liberare l'Italia e liberare il mondo, questo è per tutti. Ok, buona continuazione.